Arancini palermitani. Questa è la preparazione delle arancine. Mi spieghi come è fatto il riso: acqua, dado, zafferano, alloro e un po' di sale. E fa l'ultimo burro. Un po' di burro. Il riso pangrattato, grattato, mm. lega, lega, acqua e farina. Rago di vetello con un e di per Sì Per l'arancina la a carne E a burro con prosciutto e mozzarella Ora vediamo la preparazione Riso buono Ancora è caldo Mi ha appena spiegato che sta passando il riso lì Perché lo deve fare raffreddare per poterlo lavorare Se bagna la mano, si prende una palla del riso... E mm. se chiude! Dopodiché? Eh, si fa la lega, ma dopo la facciamo. Pallina del riso. Sì. Vede con quale maestria si deve fare il buco per mettere il condimento. Adesso si mette il ragù. E se li chiude si chiude Schiacciando e facendo pure uscire l'aria si accarezzano nella lega acqua e farina Da notare la differenza tra perfettamente rotonde, sono a carne, leggermente ovali al burro. Ultima oh. fase, frittura, poche alla volta perché noi siamo, le facciamo in casa. Si aspetta che siano dorate e poi si mangiano. Oh bella fritta e dorata apriamo e assaggiamo ecco. arancina mm. e viene da arancia, frutto siciliano mm. filante, buona specialità siciliana Belli. altra variante carne chi è questo? papà papà è questa? Pa papà Qu è questa? papà chi è questa? papà mamma io io! io io! basta, basta io diamo un bacio